Buongiorno! Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Siamo tornati anche noi dopo una intensa pausa durante le feste, ma ora siamo qui. Speriamo che abbiate iniziato l'anno nel migliore dei modi, noi siamo sempre qui sul canale a proporvi ricette sane, veloci, alla portata di tutti e anche nel video di oggi faremo vedere delle idee e una giornata tipo di che cosa mangiamo noi. Speriamo che vi possa essere utile e che possa ispirarvi anche a voi e che le ricette vi siano utili. Se siete nuovi sul nostro canale iscrivetevi, in questo modo ci supportate, ci fa un sacco piacere e ci aiuta tantissimo e anche un mi piace a questo video ora possiamo cucinare cominciando dalla colazione da noi è mattino e quindi cuciniamo perché abbiamo un sacco di fame di solito a noi piace cucinare la colazione insieme e quindi ci vedrete in due questa volta e siccome abbiamo un po di farina di castagne da finire allora ci prepariamo dei buonissimi pancakes di castagne faccio io fai tu lui li fa più buoni cosa faccio allora mescoliamo la farina di castagne che sono sì. 75 grammi ok con con 40 grammi d'acqua. Ok. Sono molto semplici, ragazzi. Veramente provateli se avete un po' di Mescol. farina da finire. No, aggiungiamo tutti gli ingredienti insieme: ah, okay. poi, un, uovo, un uovo, un uovo, sì. ok. Poi um, del sale e qui abbiamo del lievito in polvere per dolci, sale. un oh. pizzico pizzico di sale e 2 grammi di lievito in polvere per dolci ok 2 grammi di lievito in polvere per dolci dopodiché prendiamo dell'olio con un pennellino spennelliamo la padella non molto eh un pochino altrimenti andiamo a friggerli dentro i pancakes prendiamo un cucchiaio e prendiamo un pochetto della pastella e lo mettiamo nella padella e ci facciamo i nostri pancakes voi potete farli della grandezza di qui che vi piace di più, insomma, io ho deciso di farli piccolini oggi. E cuociamo i nostri pancakes. E... La padella è molto calda. Quindi... Eh, uno è bruciato. Quindi uno si è un po' bruciacchiato, <ride> ma è buono comunque. Non fa niente. Li dobbiamo soltanto girare. Una volta che vedete le bollicine sopra, vuol dire che sono cotti sotto. I disastri in cucina. Eh vabbè, dai. Ok, ragazzi, una volta bruciati, no, scherzo, <ride> li mettiamo su un piatto. E poi cuociamo anche gli altri. Qua passo io a cuocere, sennò no finiamo senza colazione. <ride> e anche questi sono pronti. Con queste dosi io ho ottenuto circa 6 pancakes, però ovviamente se li fate più grandi ne otterrete di meno e viceversa. Noi abbiamo deciso di accompagnare questi pancakes con dei kiwi ben maturi, ma voi potete tranquillamente utilizzare anche un altro tipo di frutto. Qui li ho semplicemente sbucciati e tagliati a pezzettini piccoli. Questi pancakes potete anche prepararli in anticipo e conservarli nel frigo oppure congelarli. Vi consiglio sempre comunque di scaldarli prima di mangiarli. Potete anche accompagnarli con della marmellata oppure del burro di mandorle, come abbiamo fatto noi. arrivati all'ora di pranzo e noi ci prepariamo una cosa semplicissima, la nostra preferita in assoluto, ma ormai penso che la conosciate un po' tutti: una bella insalatona di quinoa. Adesso la prima cosa che dobbiamo fare è sciacquare 200 grammi di quinoa. Venite! A questo punto la mettiamo in una casseruola. Aggiungiamo 400 g d'acqua. Quando comincia a bollire, la copriamo e abbassiamo il fuoco al minimo. A questo punto prepariamo i nostri ortaggi da aggiungere nell'insalata. Cominciamo con tre carote abbastanza piccole le mie. Le peliamo e le grattugiamo. Ovviamente tutti gli ingredienti che metteremo nella nostra insalata sono facoltativi, nel senso che potete sostituirli con ciò che vi piace. Al posto delle carote potete anche usare, per esempio, del sedano. Ora spostiamo le nostre carote grattugiate in una ciotola. Ora tagliamo anche il resto degli ortaggi, qui ho del cavolo cappuccio, sono circa 300 grammi, ovviamente potete usare anche della verza o della scarola, del radicchio, scegliete voi quello che preferite. La tagliamo a listarelle abbastanza fini. Mettiamo anche il cavolo cappuccio insieme alle carote. Aggiungiamo nell'insalata anche 60 g di olive verdi, che tagliamo finemente. Uniamo anche le olive. Ovviamente se non vi piacciono le olive, potete tranquillamente ometterle. Ora io aggiungo anche dei pezzettini di tonno, ma se volete vanno bene anche delle uova sode, per esempio. Nel frattempo anche la nostra quinoa è pronta, ha assorbito l'acqua benissimo, si sgrana perfettamente, ora non ci resta che farla raffreddare. Quando la quinoa sarà fredda, la aggiungo in un'insalatiera. Unisco anche gli altri ingredienti e a questo punto do una mescolata al tutto. Condisco con dell'olio, del succo di limone e sale, molto semplice. Voi potete usare olio d'oliva, di semi, quello che preferite. Aggiungo anche dei semi di zucca e mescolo il tutto. Ora assaggiamo per vedere se manca qualcosa. Mmm, non manca niente, buonissima! Ed ecco qua pronto un pranzo facilissimo da fare, veloce, con ingredienti sani e che si prepara in veramente pochi minuti. Potete anche prepararla in anticipo e così da, da averla per più giorni. Potete metterla nel frigo o portarla anche al lavoro. Finiamo con del prezzemolo giusto per dare un po' di colore in più e il nostro pranzo è pronto. Mangiamo! Buon appetito! Buon appetito ragazzi, buon pranzo! Buon pranzo! Ci arrivati a cena ragazzi. Solitamente noi cerchiamo di restare abbastanza leggeri e quindi in questo caso prepariamo del pesce e verdure al forno. E questa è solo un'idea, ovviamente le nostre cene, ma in generale i nostri pranzi, tutti i pasti sono come avete visto molto semplici. Quindi questo è il, il modo in cui mangiamo noi, ovviamente ognuno è diverso, si possono arricchire i piatti poi in base ai gusti eccetera eccetera. Non vi sentite obbligati a seguire esattamente ciò che facciamo noi perché questo è solo appunto un esempio, magari idea, sì. esatto, per darvi qualche idea in più. Quindi noi abbiamo qua del pesce, della trota salmonata, due filetti, e poi abbiamo scelto delle verdure, insomma, di stagione come i broccoli la Verza, e del cavolo cappuccio, esatto, che ci è rimasto da pranzo, quindi perché non usarlo anche a cena? E poi preparerò anche una salsa semplicissima con del prezzemolo per condire il pesce. Eh, limone prezzemolo, aglio in polvere, olio e sale. Buonissimo. Semplicissima, quindi cuciniamo perché ho Andiamo. famissima, non Dai. so te. Dopo aver tagliato i broccoli, aver fatto disastro sul banco di lavoro, eh, mettiamo i broccoli nella teglia. <ride> Li distribuiamo, ovviamente. Ok, poi cosa facciamo? Prendiamo il cavolo cappuccio e facciamo la stessa cosa, quindi lo tagliamo e lo mettiamo sulla, sulla teglia. Vediamo un po', lo tagliamo abbastanza grande. Vabbè, lo tagliate come lo sto tagliando io adesso, ovviamente, e facciamo la stessa cosa, quindi lo distribuiamo sulla teglia. Eh, adesso si è dimenticato di dirvi le dosi, comunque oh. ha usato mezzo cappuccio. Mezzo Dezzo... cappuccio, mezzo... mezzo cavolo cappuccio, ok e due broccoli due, due testate di broccoli ok no? sì due testate non so 600 grammi due testate di broccoli dipende un po' di quanta fame avete e quanti siete in famiglia ovviamente ok adesso condiamo. condiamo olio cosa mettiamo cosa avevi detto che mettevamo olio olio sale olio sale Sì sì molto semplice ok nel frattempo io ho preriscaldato il forno a 200 gradi usciste sto olio facciamo così facciamo prima basta Ok, okay. Sale. sale, quanto sale? Eh, vabbè, ehm, non troppissimo. Ragazzi, io sale ne metto abbastanza, eh? Così. No, vabbè, devono <ride> okay. essere gustose, no? Queste verdure, altrimenti non sono niente. Poi cosa metto? L'olio il... Non po'? mettiamo un po' d'aglio in polvere? Ah, si, sì, vabbè, se vuole. Anche, no? anche sul pesce, anche sulle verdure? Si, sì, aspetta che. o le mani salate. Eh, allora, nel frattempo. Io prendo una teglia nella quale metterò il mio pesce, okay. ok, Ok. siamo quasi pronti per infornare, io il pesce lo lascio semplicissimo con un po' di sale perché tanto poi prepariamo la salsa e quindi lo condiamo con quello, è inutile che metto già olio, limone eccetera perché poi ce ne metto altro alla fine. Tu sei pronto? Sì, mi sciacquo solo le mani. Ok. Quindi adesso inforniamo a 200 gradi eh, per circa 20 minuti il pesce. Le verdure magari ce ne vogliono 5 minuti in più, comunque controlliamo. Okay. Dai, vamos! Inforniamo! Ah, oh, che svampata di calore! Ragazzi, è pronto! Si mangia! E voilà! Ci siamo, guardate che bella cenetta, ma non è finita qui, eh. Allora, impiattiamo subito, il pesce va mangiato, quando è caldo ancora ragazzi. Una bella porzione di verdure. Doppia per Alessio perché lui mangia tripla, <ride> tripla e adesso non esageriamo. Ora non è finita qui, adesso prepariamo la nostra salsina da accompagnare con il pesce. Quindi prendiamo un bel po' di prezzemolo, un bel mazzetto, e lo tagliamo finemente. Una volta tagliato mettiamo il prezzemolo in una ciotolina, poi aggiungiamo anche circa 4 cucchiai di olio, anche, anche qui potete usare l'olio che preferite, d'oliva o di semi. Poi mettiamo il succo di mezzo limone, oppure di un limone piccolo. Poi mettiamo anche mezzo cucchiaino circa di aglio in polvere e infine del sale. Un pizzico così. E mescoliamo il tutto. Assaggiamo per vedere se manca qualcosa. Mmm, mm, wow! buonissima, no non manca nulla. <ride> e ora non ci resta che condire il nostro pesce con questa salsa meravigliosa, semplice, con pochi ingredienti, buonissima, dovete provarla assolutamente. E ora si cena, buon appetito! Ragazzi noi speriamo che questo video vi sia stato utile, che vi abbia dato un sacco di idee per i vostri pasti. Se sì lasciateci un mi piace a questo video e iscrivetevi al canale. Bravissimi, esatto! Vi ricordiamo che se siete alla ricerca di un menù settimanale bilanciato e con pasti semplici, ovviamente senza glutine e latticini, per questo stile alimentare potete dare un'occhiata al nostro sito nutrimentecorpo.com/slash 7 giorni. Se aderite a questo programma di 7 giorni, è un percorso nel quale eh, vi aiutiamo con menu settimanale, ricette, lista della spesa già fatta e anche video per darvi quella spinta in più e sostenervi e motivarvi per appunto iniziare questo percorso visto che siamo a inizio anno e mettere giù le basi per migliorare la vostra alimentazione quest'anno, adesso. Quindi andate su nutrimentecorpo.com slash 7 giorni, vi lasciamo il link anche qui sotto nella descrizione. Ci vediamo lì. Ci vediamo lì nel Ciao. corso. Ciao!